Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La seconda commissione consiliare ha approvato il testo unico per il governo del territorio. La seconda commissione consigliare con cinque voti favorevoli Partito Democratico, Forza Italia e Nuovo Centrodestra e una sola astensione Goracci, comunista Umbro, ha dato il via libera al testo unico del governo del territorio in materie collegate, predisposto dalla Giunta regionale. Si tratta di un progetto legislativo che ricomprende l'intera disciplina regionale vigente in materia, grazie al quale verranno abrogate 19 leggi regionali. Il testo unico punta a dare ulteriore certezza ed efficacia ai procedimenti edilizi ed urbanistici, riducendo tempi e costi e favorendo anche l'applicazione di servizi telematici. L'obiettivo è quello di raggiungere un buon equilibrio tra delegificazione e semplificazione, perseguendo l'assetto ottimale del territorio, secondo i principi del contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali. Prevista, su richiesta del Comitato per la legislazione di Palazzo Cesaroni, una clausola valutativa che obbliga l'esecutivo a rendere conto all'Assemblea legislativa dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti. Nell'articolato votato dalla Commissione sono state recepite numerose indicazioni di soggetti istituzionali, associazioni di categoria ed ordini professionali emerse in specifiche audizioni e in documenti inviati a Palazzo Cesaroni. La prima Commissione Consiliare di Palazzo Cesaroni ha ascoltato i rappresentanti sindacali della sede regionale RAI per fare il punto sul Decreto 66 che riguarda in particolare la ristrutturazione di RaiWay. Ce ne parla Marco Paganini. Una proposta di risoluzione da sottoporre all'Aula nella seduta già convocata per giovedì 29 maggio per impegnare il Governo nazionale ad assumere ogni iniziativa utile a scongiurare il ridimensionamento dell'informazione regionale del servizio pubblico radiotelevisivo, garantendo la presenza di redazioni Rai in tutte le regioni. Questa è la decisione che la prima commissione dell'Assemblea legislativa ha assunto dopo aver ascoltato i rappresentanti del comitato di redazione del TGR Umbria, della RSU della sede RAI dell'Umbria e dei tecnici della società RaiWay. Durante l'incontro, richiesto dai rappresentanti sindacali della sede RAI, è stato spiegato che il Decreto-Legge 66-2014 prevede la cessione sul mercato di quote significative della società RaiWay e il taglio di 150 milioni di euro nel finanziamento pubblico alla RAI. Tutte misure, è stato detto, che non tengono conto della molle di lavoro svolto dalla sede regionale Umbra e prospettano una situazione di emergenza non solo per la politica industriale della RAI, ma anche per la libertà di informazione. I tecnici di RAIWay hanno infine sottolineato la particolare importanza delle torri di trasmissione, 85 in totale sul territorio umbro, che la società ha allestito e di cui cura l'efficienza e la manutenzione. Le stazioni di trasmissione di railway potrebbero garantire la copertura internet senza fili per le zone marginali e proprio da quelle antenne transiterebbero anche le comunicazioni della protezione civile, quelle militari e quelle sensibili di alcune aziende di Stato. Oltre 350 studenti delle scuole superiori dell'Umbria a Bruxelles in visita al Parlamento europeo per il progetto Agora per i giovani cittadini europei. Ce ne parla in questo servizio Alberto Scattolini. Credere nell'Europa attraverso fasi di conoscenza progressive, l'Europa è un organo vivente che raggiunge obiettivi solo attraverso l'impegno di tutti gli Stati membri. E ancora, l'Europa è la casa di tutti i cittadini europei che sono chiamati a concorrere alla sua crescita economica e sociale. È stato questo il filo conduttore che ha accompagnato il lungo viaggio fino a Bruxelles di oltre 350 studenti delle scuole superiori dell'Umbria che hanno partecipato al progetto Agora per i giovani cittadini europei La Mia Europa, promosso dall'Assemblea Legislativa Regionale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale.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 Qual è stato l'obiettivo? Un obiettivo che si è sviluppato nel corso delle ultime triennalità, quello di favorire l'acquisizione di capacità, di competenze, perché i giovani esercitino una cittadinanza reale attiva e possano partecipare a quelle che sono poi le attività che riguardano la loro comunità locale. L'altro anno, come quest'anno, l'esercizio della cittadinanza attiva, l'acquisizione delle competenze, delle capacità, anche attraverso seminari di formazione, ha riguardato non soltanto la dimensione locale e territoriale dell'essere cittadino, ma la dimensione europea. Abbiamo coinvolto circa 600-700 ragazzi in percorsi di formazione su tematiche che hanno riguardato i diritti di cittadinanza, l'immigrazione l'inclusione sociale, i diritti umani, le radici cristiane dell'Europa, la storia dell'Europa, i diritti soggettivi e i diritti di cittadinanza coinvolgendo relatori ed esperti dell'Università degli Studi di Perugia e di quella di Firenze. L'obiettivo del progetto, quello di coniugare attività formative ed educative con attività pratiche è stato raggiunto e in questo quindi io non solo voglio ringraziare eh, gli insegnanti e le insegnanti referenti del progetto ma soprattutto i ragazzi che hanno dimostrato eh, come se vengono coinvolti in, in attività, in tematiche che li riguardano, non solo partecipano, ma come dire, mettono uno sforzo nel discutere anche di queste tematiche, eh, eh, dimostrando appunto eh, di, di essere poi interessati a che possano incidere anche in quelle che sono le decisioni e le scelte, gli indirizzi politici che riguardano la loro vita quotidiana e l'essere cittadini di Europa. Ad attendere gli studenti e i loro insegnanti nella capitale belga c'era il presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria che dopo aver rimarcato l'importanza e la bontà del progetto ha invitato i ragazzi a sentirsi sempre più cittadini europei, soprattutto attraverso una partecipazione diretta alle numerose iniziative che sempre più spesso partono dalla scuola e dell'importanza del prossimo semestre che proprio il nostro paese sarà chiamato a governare e del funzionamento strutturale del Parlamento europeo, ha parlato Beatrice Gianani, rappresentante permanente del Senato italiano presso l'Unione Europea, nell'ambito del coordinamento degli uffici regionali presenti a Bruxelles. L'Europa invece è un organo vivente, un organo vivente che diciamo, riesce a raggiungere degli obiettivi solo grazie all'impegno costante di tutti gli attori. È evidentemente una realtà molto articolata perché fa riferimento a delle istituzioni che siedono a Bruxelles, quindi dei funzionari e dei politici che agiscono a Bruxelles, ma si avvale anche del lavoro di tutte le, tutti i livelli di governance, cioè i livelli decisionali degli stati membri, è una cosa imponente, ma a tutti i livelli, non è un gioco che contempla la possibilità di passare, chi passa la mano va indietro, non rimane fermo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 Nel corso dell'incontro è intervenuta anche Rossella Biaggi dell'Associazione Per Perugia Capitale Europea dei Giovani 2017 che ha parlato agli studenti umbri dell'importanza della presenza di Perugia tra le cinque città finaliste. Il capoluogo umbro dovrà vedersela con Cascais, Portogallo, Galway, Irlanda, Newcastle, United Kingdom e Varna, Bulgaria. Oltre ai numerosi momenti formativi, il progetto prevedeva l'ideazione di uno spot radiofonico promozionale plurilingue sul tema La mia Europa, che verrà diffuso attraverso alcune radio umbre aderenti al progetto. Kiev, dicembre 2013. Liberté. Poter agire, pensare, sentire diversamente da me. Differenzias. Tutti gli individui, tutte le culture, hanno una loro bellezza, la vita, un mosaico di differenze. Freedom! Freedom! Pace! Conquista la pace chi è libero, libero nei propri diritti. Difendere i diritti degli altri vuol dire difendere i nostri diritti. Solo coltivando la guarà l'Europa potrà avere un futuro. Europe! La fanciulla greca dai grandi occhi, grandi occhi per guardare al futuro. Europa vuol dire speranza. Europe, your hope. Io sono Sara. I am Jane. Je suis Julien. Je soy Marighella. Kirkbin Birgit. E Anastasia. Io sono Lady. Noi siamo, siamo cittadini, cittadini europei. Ehi, hey, tu, sì, proprio tu, ti proponiamo un continente strapieno di lingue, culture, colori, storie, per non parlare del cibo, tra pizza, birra, brussel, croissant, ho già la colina in bocca, e che favola vivere tra regine, cavalieri, draghi, ma non ti piacerebbe avere un posto prenotato in paradiso? 3, 2, 1, 0 Fai il conto alla rovescia L'Europa sta arrivando Adelfopica Adelfopica Individuo al nostro Individuo e fraternità Individuo e fraternità Solidarità Solidarità Scolopraza i giovani che cosa pensano dell'Europa? Per noi l'Europa è Dignity Liberdade Egalité solidarietà, Giustizia Digerheit Democrazia Diverse culture, un'unica identità Sviluppiamo anche l'amore per l'Europa. Sviluppiamo noi l'amore dei nostri padri fondatori dell'Europa, affinché il sole risplenda alto nel cielo. Viviamo l'Europa con gli occhi dell'amore, oggi e con il rispetto della diversità, senza mistero del domani. We are Europe. Nosotros somos la Europa. Nous l'Europe. We are the Europa. Nos somos la Europa. Euro stabile a 1,373 dollari. Milano apre, apri il rialzo, Madrid apertura negativa a 0,47%. Basta, basta, è tutto. basta! L'Europa non è solo finanza. Ok, what is Europe for you? Respect for human rights. Dignità umana. Cultural development. Progresso. Peace. Opportunità di lavoro. Cooperation. Tanti popoli, un solo obiettivo. This is our Europe. Per me l'Europa è pace, solidarietà, union, democratica, telefono, brotherhood, pace, speranza, istruzione, cultura. Voglio un'Europa a misura dei miei sogni, proprio come questa. E tu! L'Europa per noi è. Is... L'Europa per noi è. E. Equità. U. Unità. R. Responsabilità. O. Opportunità. P. Parità. A. Affidabilità. Wherever you go, Europe is your home. Ciao, sono François e grazie al progetto Erasmus, un'iniziativa europea, ho avuto modo di approfondire i miei studi in Italia. Perché la mia Europa è cultura. Ciao, sono Alice e grazie all'Enterprise Europe Network la mia impresa sfrutta al meglio le opportunità offerte dal mercato europeo. Perché la mia Europa è sviluppo. Ciao, sono Paolo, l'assessore all'urbanistica della mia città. E grazie ai fondi dell'Europa Enterprise il mio comune ha ampliato la rete di piste ciclabili. Perché la mia Europa è ambiente. mia Europa. Perché Perché la mia Europa è... La nostra. La mia Europa è cura della salute. Hester. Istruzione. Education. Educazione. Democrazia. Democracy. Democrazia. Democrazia. Democrazia. Libertà. Freedom. Libertà. Everything I be leader. Pace. Peace. Fe. Tutela dell'ambiente. Sustainable environment. Promuove diritti umani Promote human rights. What amount? E un'idea delle Landschaften Soluzion Parlamento Comunicare Tradition Stabilnost YouTube Postrabre Creativnosti Mort Taide Educazione Bono prasa Tecnologi. Sostenibilità. Polelivos. Filodoxies. Tsukun. Innova Rispetto. Vivere l'Europa è sentirsi a casa. Sei lettere. Premio Nobel per la Pace 2012. Europa. Dal progetto di Rossi e Spinelli nasce nel 1957 la CE, madre dell'Unione Europea. L'Unione senza esercito che non distrugge ma crea 28 stati, 24 lingue, ma il nostro motto è uno solo, Europa. Perché siamo tutti Europa. Navigazione satellitare attiva, specificare una destinazione. Dove posso comprare paella con e brezza usando solamente una moneta? In Europa, naturalmente. Dove posso spostarmi per lavorare o divertirmi attraversando più di 30 nazioni con la mia sola carta d'identità? In Europa, perché. E dove posso partecipare su giorni di studio all'estero per conoscere nuove lingue, nuove città e tanti, tanti nuovi, nuovi amici? In Europa, In In Europa non ci, ci si perde mai! Si perde mai. Sod non di odio di dolore in questa Europa si sta bene insieme, per questo prego tutte le sere, questa Europa è la nostra madre, ci protegge, ci fa amare sognare, dentro questa Europa si può fare. Dentro questa Europa busca l'opportunità, dentro questa Europa che alguien può brindar, queremos essere libri dentro de cada ciudad, dentro questa Europa todos queremos Europa, it's the right place for you. Hey, chi siete? What would you like to taste? Spaghetti, paella, Tzatziki fish, Smore more brother. Where would you like to be? In un campo di tulipani. Vicino alla sirenetta. Lungo la Siena. Di fronte al Colosseo. Who will? Io ci sono. E sto aquí. Moi aussi. Mi attacchi, Yaswame. Ma quali lingue parlate? Da dove venite? We come from Europe. More languages, one third. Junior pace, this rhythm is yours. Cammina con noi. When we meet, we matter. Sulla lumiere don't end. Bellissui. European, I'm here and I remain. Je suis européenne. Je suis et je reste. Sono europea. Ci sono e ci rimango. Bon avis. Je suis un peu sur le verre. Je suis un peu Je suis Je suis Ciao, tutto bene? Dai, alla grande. È un po' che non ti si vede, che fine avevi fatto? Ma guarda, sono stato in giro per l'Europa. Ah, beh, bello, eh, mica facile però. Non ti credere, lo sapevi che per noi europei viaggiare è più facile? Un passo oltre il confine inesistente. A step across the border that doesn't exist. Un passo oltre de la frontière che non esiste pas. Un passo riesco a essere il confine inesistente. A dove vas? A Italia a trabajar. E tu? U que vas tu? A Pays-Bas, faire un stage. And you? Where are you going? I'm going to Croatia to study there. E voi? Ragazze, dove andate? Andiamo in Francia a fare un Erasmus. E che fate? Dovete emigrare? No! Andiamo in mobilità! L'Europa è nostra. Un grande spazio dove crescere. Studiare. Lavorare. Be different. Be equal. Be europea! regions not borders integration not exclusion conti non confini integrazione no esclusione massa mia granita integrazione ti iscruciene ponte no confini integrazione no esclusione pompa di frontiere integrazione pa di esclusión l'europa gara da bolsichin euro europa is più mer al soiro l'europa è molto più che l'euro l'europa è più che l'euro europa is mucho más que l'euro europe is much more than Europe. From E.T.T.S. Alessandro Volta Perugia Introducing the Europe of the Future Breaking cultural and physical boundaries Becoming one big confederation crowded with free, conscious, reliable citizens A confederation where everybody has equal political and social rights Which says no to racism, no to discrimination, no to war Yes, to respect, tolerance and sharing